Ciao amici, benvenuti a Quadrino di Vino. Oggi mi pare che finalmente torniamo a casa, visto no, Antonio Il viaggiare mi.. <ride> allora, ragazzi, siamo a casa, siamo in Piemonte, ehm, siamo in Langa, siamo in Langa, Questo, questa volta abbiamo fatto poca strada. È un'azienda storica già. Annetti, eh, Renzo Drocco a eh, Rodello, poco dopo Alba eh, andando verso sud, diciamo così, eh, questa è zona, è zona caratterizzata dalla produzione di Dolcetto, di Bavera. Eh, abbiamo la, la favorita, eh, poi abbiamo anche il bigli Internazionale, In questo caso qua parleremo del co-aziendale dell'Ert. L'Ert è i, uno dei due dolcetti che produce questa azienda. Allora, chi conduce questa azienda? Al momento, a parte Lorenzo Drocco, ci sono i tre nipoti, eh, Pietro, Carlotta e Marisa. Tre ragazzi giovani fantastici, hanno una voglia di, di, di lavorare la terra di la sono veramente sotto il punto di vista incomiabili e soprattutto chiaramente il discorso della qualità è primario ma è il discorso biologico loro curano moltissimo questo particolare quindi luvano dico che la trattano al naturale ma quasi chiaramente i soliti passaggi con il rame e tutto ma addirittura Pietro mi diceva l'altro giorno che il suo obiettivo è arrivare ad azzerare. Qua stiamo parlando di un biologico, uh, oltre biologico, quindi addirittura... Potremmo dire fuori disciplinare. Eh, esatto, fuori disciplinare. Comunque, torniamo a Bomba, Quindi il crew dell'azienda è Dolcetto. Uh, pronto? Ok. Sicuramente... La prima caratteristica è quella del colore del dolcetto, questa intensità, questa forza, eh, questo rosso eh, veramente molto intenso, eh, quasi, quasi impenetrabile. Adesso io lavoro contro luce, lo vedo, però è veramente, veramente... È cupo. Tendente al granatone di quelli, di quelli seri. Eh, al naso, anche qua, il dolcetto è molto riconoscibile direi di quanto va oltre il classico dolcetto Sì, questo qua è, questo qua è, è, un, livello, è un livello è quasi aromatico Il dolcetto ci sono varie tipologie in questo caso stiamo affrontando un dolcetto d'alba una frutta però frutta rossa eh, molto ma si è molto intensa eh, che, viene, che, viene, che viene subito su Chiaramente lo trovo particolarmente aromatico o... o... No, vabbè, al naso, al naso, al naso è, è veramente tanto intenso. Intenso, eh, esatto. Questo vino che conosco bene, che, che consumiamo, è, comunque i è... piemontesi tradizionalmente il dolcetto l'hanno sempre, sempre bevuto molto volentieri tanto poi sento un periodo che magari si è perso fra i giovani e via, però adesso sta tornando grazie anche al lavoro di, di questi, queste nuove leve che stanno portando, il, stanno modificando il prodotto e lo stanno portando di nuovo su livelli veramente, veramente eccezionale. Andiamo ad assaggiare? E... Quando ti parlo di aromatico ti parlo, voglio dire, la, la intensità dei profumi. Sì, perché? Eh... Sarà per quello che tu mi racconti prima del, della, del trattamento biologico, però si sente quasi la frutta. Sì, sembra di, di avere proprio di mordere un accino. la bicchiera è una frutta, però appunto eh, molto matura, no? molto sì. matura avanti. Allora, la stringenza è decisamente notevole, questa è un'altra caratteristica del dolcetto, ma che ti prende la lingua <ride> e, te la, e ti, fa questo, ti fa questo giochetto qua, questa è una delle caratteristiche. Siamo abituati ma è sempre piacevole. Assolutamente. E sì. il contratto è ancora più, più accentuato, mi, mi pare. Sì, è portato molto avanti. Una caratteristica tipica, parlo per categoria, del dolcetto è quello e lo state notando perché faccio fatica a parlare perché la bocca mi sta salivando veramente incredibile e di avere un tono di acidità superiore alla media dei vini rossi sì. come sappiamo l'acidità è rilevante è molto importante per quanto riguarda i vini bianchi no? perché è un fattore eh, di fondamentale. Fondamentale. Fondamentale, ma fondamentale per la conservazione sì il vino rosso è chiaramente meno spiccata. Fra i rossi il dolcetto sicuramente è uno quello che porta comunque come vicinità un tono un pochino più, più elevato. Um, continuo, persisto. Un'altra nota caratteristica del dolcetto è il ritorno di mandorla, il ritorno di mandorlato. In questo caso qua cioè, non, è, non, è molto, non è prepotente, però, Mi pare che si, si fusione un po' con il tanino che sì, anche sì, sì, sì, è molto sostente, direi di... che è un po' così. E come abbinamenti, facile facile facile, Adesso qua siamo a casa nostra, eh, la cucina Piemontese, la cucina di Langa si adatta molto, eh, se vuoi andate... Eh, gli agnellotti, i tagliarine, le famose tagliatelle che fanno qui eh, ma anche un buon vitello tonato eh, se tu vai a mangiare il bollito eh, ti se ti portano vino della casa, spesso volentieri ti portano dolcetti in carafa, quindi qualsiasi tipo di, di, di, di, di piatto preparato eh, nella zona è sicuramente più che portato eh, comunque questo... vo vorrei dirti che mm, un vino approccio biologico adesso che pian piano sono più presente nel mercato ti porta alla conoscenza del vitigno più ne, sì, nella sì. sua espressione più originale esattamente il protagonista lo tiene conto queste sono vigne di 70 anni di età quindi poca vegetazione, gra... po meno grappoli più piccoli eh, però c'è una, una concentrazione assoluta no no, questo, questo è un bel prodotto e qui ci sono ragazzi che faranno strada, sì, no? ci faranno sì. strada. questo è un dolcetto straordinario Senza... è difficile dirlo perché la gara fra i dolcetti i prodotti in Piemonte no, è fortissima. è il vino di tutti i giorni, quindi è sempre difficile distaccarsi dal, dal gruppone Oh, ci abbiamo azzeccato? Certamente. A... Siamo contenti, felici. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Sì.